La diamond man in maniera vita ci serve un nuovo sticker crep che fa grr Crep, che belli i nuovi guanti. Uh, quindi niente vestiti. Quindi niente vestiti. Hai la mano sudata. Io ti voglio perdere. Ah, che schifo! Oh mio nuovo quindi niente vestiti quindi niente vestiti quindi niente vestiti no questa era, era eh, più emozionale meno emozione quindi niente vestiti quindi niente vestiti quindi niente vestiti mm. no no questo è proprio così, tipo se ne vola <ride> tipo mm. Mm. Mm. Lo so, lo so che è un porno, la vita è un porno mm. più tipo indagatore mm. più indagatore meno sonoro mm. Mm. bene, allora mentre crea per i danni io vado a caccia bene, allora mentre crea per i danni io vado a caccia bene, allora mentre crea per i danni io vado a caccia bene, allora mentre crea per i danni io vado a caccia non potevi scegliere un nome più facile Antonio Pier Gianluigi. Pier Gianluigi è più facile di Crep. Sì, Non ti fa impappinare Bene Allora mentre crep ripare danni io vado a caccia Bene Allora mentre crep ripare i danni io vado a caccia Ho fatto un suono con la bocca strana Bene Allora mentre crepe ripare i danni io vado a caccia Bene allora, allora mentre crepi e i danni io vado a caccia. Troppo accicciate le parole? Bene. Allora mentre crepi No, pare... quella è tipo il bene, bene. Ma è diverso il bene. Bene. Bene. Allora mentre crepi e pare... Il bene lo fai troppo alto e poi sfumi troppo. Adesso c'è ballo. Cosa? La tua dignità. <ride> ha ragione però. <ride> bene. Allora mentre crepi e pare... Bene. Allora mentre crepi e i danni io vado a caccia. Bene, allora mentre Crep ripara i danni io vado a caccia. Bene, allora mentre Crep ripara i danni, io vado a caccia. E tipo se il medico, bene, data questa cosa qui, si può ben denotare come. Non dare questo effetto. Bene, allora.. Cioè, e mentre... il bene non mi è piaciuto? Bene! No! Bene! Bello <ride> tutto! Male. Bene! Allora mentre crep ripara i danni, io vado a caccia! 1-1 uno, uno ce ne sarà. Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut? Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut? Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut? Ha smesso di cavalcare i mammut? Perché tu lo fai interrogativo? Non è interrogativo. Dura <ride> sì! No, non è interrogativo. Allora, adesso piccolo, piccola domanda a voi spettatori, telespettatori: Quello che ha fatto lui era interrogativo? Mettere Metto sotto le strisce del milionario con la musica. Con quattro alternative. Ah, sì. Sì. No, forse, è è trambi che... Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut? Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut? Da quando l'uomo ha smesso di cavalcare i mammut? In tutta questa. Ah! Io ti ammazzo. Tu Sei sexy, Andrea. Allora, prima di riaggiustarmi i miei capelli, non fare più. Fai quelle. yoohoo Mario! E' bellissimo fare questa cosa qui. E' un bambino che si diverte. E ragazzi, dopo due episodi, è ritornato il. Ma! Oppure no, era un. Ma! Ma! Avete capito? Adriano, fai finta di spingerti davanti. 3, 2, 1, il cavolo. 3, 2, 1 A costo di spaccare una cosa Che <ride> l'ho fatto 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 3, 2, 1 ah. 3, 2, 1 Jega yeah. Grida vi grida Jega yeah. Più stridolo, più stridolo yeah. Dammelo che per non fare altre cose sconce per una questione di sicurezza volevo mettere il preservativo al microfono. Proprio stridulo. Più lungo che. IEGA! Iga! IEGA! Iga! Mi ha fatto male la vita! Perché <ride> io ascolto la filosofia di Müller fate l'amore con il sapere, solo che io sbaglio. Fate l'amore con il microfono. <ride> <ride> ah, quindi quello.. Il... No, aspetta no. tipo. Miega. Faccio prima crepe, come usuale che sia wow, wow, wow, wow. Anche a respirare, attenzione al respiro Echu, <ride> cioè, hai dei gusti di anime di merda? Sì. Cioè come fa a piacere di a Pinocchioji? Eciu è un tipo molto particolare Non parlare, ti avevo detto di non provare ad usare la lavatrice Non parlare, ti avevo detto di non provare ad usare la lavatrice non parlare Ti avevo detto di non provare ad usare la lavatrice Ah Che è successo? <ride> Mi sono cambiato un attimo la maglietta Perché quella era piena di roba dietro Ah sì La mia spada che era no. Ce l'ho pure quella verde Hai distrutto tre lavatrici nell'ultimo mese Svergognato Hai distrutto tre lavatrici nell'ultimo mese Svergognato Hai distrutto tre lavatrici svergognato hai distrutto tre lavatrici nell'ultimo mese svergognato questo è tipo il con le mani che stanno così vedi questo è il grr di... si sì, quello è il gr, sarebbe il gr... di <ride> diamond miner ma oh, dai io lo sto facendo comunque ragazzi non per ieri lui è una mensola del fantasy niente male con un libro fantasy che per me è un best seller, eh? È la Bibbia Proprio, le lettere con il sigillo del Papa Che il sigillo del Papa significa il sigillo rosso con la faccia del Papa <ride> Così <ride> Sì, così la Ma lo sai che mia nonna in, in, nella cucina ha il, la calamita quella rettangolare da frigorifero Con il Papa che fa così Cioè ha, ha una meme e non lo sa Ha una meme in cucina e non lo sa al posto di cambiare le lampadine come fanno i comuni postali, le picchio. Allora, ah la schiena è venuta a coprire la strega, maledetta luce. Mi ha lanciato una maledizione. Io ti ammazzo. No, oh. si è suicidato. Si è suicidato la <ride> No, che sei sudato perché? tu No, eh, cioè, so. guarda il tuo sudore è rimasto addosso. Ok, centrifuga rapida, modalità ecologica temperature e, e ci siamo ok, centrifuga rapida, modalità ecologica temperatura e, e, e ci siamo ok, centrifuga rapida, modalità ecologica temperatura e ci siamo so che stai digerendo, stai fermo! Ah, ah, ah. dai che va, vieni qua no che sei sudato ah. <ride> Tutto il mio studio. ah, mi sei passato anche tu. Il tuo c'è cioè, Nulla no, no, scomunicò che si può conferire scomuniche da solo. Ormai il Papa così. Allora, senti, ti ho tolto la scomunica. Abbonamento. L'abbonamento la scomunica tutta la vita.